è un piacere essere qui con voi noi siamo Rossella e Alberto ciao Alberto Bravo, ciao a tutti eh, oggi faremo la nostra lettura angelica valida per due settimane ok? perché? perché sabato prossimo eh, ci sarà un evento straordinario e meraviglioso ossia il webinar sulle connessioni angeliche eh, allora io prima di fare la lettura vorrei anticipare, sono stata diciamo uh, ispirata dall'Arcangelo Michele di offrire questa promozione straordinaria a tutti coloro che decideranno di partecipare al webinar, i primi dieci iscritti riceveranno in omaggio il corso online sulle connessioni angeliche, quindi cosa voglio dire? Scusate ve ne parlo prima della lettura perché è una cosa unica e straordinaria, farete il corso di due giorni, quindi sabato e domenica prossimo. Da casa, dal pc, dal cellulare, eh, da dove volete, anche dal tablet, ok? Naturalmente tu dovete cercare uno spazio sacro, armonico e protetto. Saranno due giorni intensi di preghiera meditazione dove imparerete a mandare sulle frequenze e connettervi con. Gli angeli attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo Michele e in più la cosa meravigliosa imparerete tutto sulla protezione sul radicamento tutte le cose di cui vi parlo in tutti i miei video però avete anche la, la un omaggio straordinario ossia il corso online eh, che non è da meno in quanto è un corso a tutti gli effetti super completo lo riceverete in omaggio e così una volta che, voi, che noi andremo a concludere il webinar avrete come supporto il corso online per metabolizzare meglio dei concetti e per, eh, diciamo, per sentirvi accompagnati nel vostro viaggio di ricollegamento con la vostra anima, con l'Arcangelo Michele e con i vostri angeli. Questi insegnamenti voi li troverete solo attraverso eh, connessioni angeliche, sono insegnamenti diretti dall'arcangelo Michele, ho studiato veramente tanto con i più grandi maestri che ci sono nel mondo a livello di connessione, ho imparato tanto da loro ma il più grande maestro in assoluto per me è stato l'arcangelo Michele, quindi veramente eh, avrete l'abc, e naturalmente sarete poi voi, eh, dovrete poi voi allenarvi eh, per mantenere la connessione. Quindi un'esperienza straordinaria, eh, diciamo, si parla tanto di manifestare i propri sogni e eh, eh, questo è un elemento fondamentale anche per coloro che stanno cercando di capire che via intraprendere nella propria vita perché prima di andare a manifestare quello che vogliamo dobbiamo capire cosa vogliamo veramente e soprattutto cosa la nostra anima ci sta chiedendo questo seminario sarà improntato specialmente sulla chiamata della vostra anima, cosa la vostra anima e qual è lo scopo divino della vostra anima, qual è il passo successivo da intraprendere nella direzione dell'anima finché la vostra parte umana e divina possano essere uno quindi contattatemi perché le prime dieci persone che si iscriveranno al seminario riceveranno veramente questo omaggio straordinario il corso online eh, qui sotto c'è la locandina va bene potete andare anche nel mio sito connessioneangeliche.com potete contattarmi telefonicamente, vi manderò tutte le informazioni. Eh, io credo che veramente questa è proprio una un'occasione imperdibile ok scusate se mi sono dilungata ma era troppo importante portare questo messaggio perché so che molti di voi sentono che eh, la chiamata è in questa direzione ok bene prima di iniziare faremo una bella preghiera di protezione con l'arcangelo eh, michele va bene con i nostri angeli per fare questa nostra lettura angelica quindi valida da oggi domenica 24 gennaio 2020 al 7 scusate 21 2021 al 7 febbraio 2021 quindi due settimane proprio perché il prossimo weekend avremo il webinar dal vivo ok bene invoco la divina presenza di dio onnipotente padre e madre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 Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'ego, all'oscurità, alla gelosia, alla competizione, ti chiedo di proteggerci, di assisterci, ti chiedo di guidarci in questa lettura angelica, se a me che Alberto, affinché possiamo portare i messaggi dell'amore, i messaggi di Dio, i messaggi degli angeli, i tuoi messaggi Arcangelo Michele, affinché possiamo aiutare il maggior numero di persone, possibili per il loro massimo bene e per il massimo bene supremo e per il nostro massimo bene. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, è fatto, è fatto, è fatto e così è e così sia ora per sempre e per l'eternità. Ci sei Alberto, sì? Ok, allora iniziamo la nostra lettura angelica. Allora, curiosa questa cosa, Alberto, è uscita di nuovo la carta della passione e del piacere. Ragazzi, gli angeli vogliono proprio che... Ci sintonizziamo nella frequenza della gioia, dell'entusiasmo, è proprio così, care anime infinite. Eh, qua si parla, le risposte sono dentro di te, quindi un invito ad ascoltare il vostro sacro cuore, ok? Eh, diciamo che c'è il superamento degli ostacoli, questa è una carta molto bella, c'è una spada... Eh, che eh, è praticamente, eh, come dire, un po' come la spada del re Artù, ok? Eh, che eh, è, come si dice Alberto, quando, quando è dentro una, la roccia, eh? Eh? Ficcata. Eh, non mi viene il termine, va bene. Comunque eh, va bene. Eh, il concetto che quando tu prendi in mano, non so se avete mai visto il film di Re Artù, Artù proprio perché era saggio, era integro, era forte, solo lui è riuscito a, a togliere la spada dalla roccia, perché lui era degno di questo potere. Ecco che quel potere dentro di te è l'obiettivo, cioè diciamo che la tua eh, sei in un momento in cui eh, puoi farcela, puoi superare tutti gli ostacoli nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, tu puoi superare qualunque sfida, tu hai il potere per farlo, dicono gli angeli, circondati di gioia, di amore, di bellezza, di entusiasmo, di passione, ragazzi qua l'invito degli angeli di mantenere alte le frequenze, va bene, ok, diciamo che, Qua c'è il potere, qua tu sei radiante, glorioso, sei pieno di potere, tu hai il potere per superare tutto, è straordinario, bella questa lettura mi piace, ancora più bella di quella della settimana scorsa, eh, è un invito veramente a uscire dal, dalla negatività. E qua c'è di nuovo un invito, se non sbaglio, non so se era uscito settimana scorsa o due settimane fa, però l'invito a, a creare uno spazio sacro, armonico e protetto. Ok? Adesso vediamo un po', vediamo un po'. Le carte delle fatte, va bene? Eh, volevo ricordare che sia le carte delle fatte che le carte di Luisei, da dove prenderemo il messaggio finale, sono stampate da My Life in Italia. Non è che io lo dico perché devo promuovere, no, è perché mi è, eh, mi è stato detto che se utilizzo le carte stampate da loro devo farlo presente, va bene? Ok, ridi. Ridi, tira su l'energia, tira su le frequenze, gioisci, eh, ridere guarisce, ridere toglie tutto, tutta la negatività. Dobbiamo trovare qualcosa di divertente, sii sì, gentile con te stesso, ok? Fantastiche queste carte, io credo che veramente gli angeli vogliono che ci prendiamo più cura di noi stessi e che ci coccoliamo un po' di più. sentivo un rumore strano, il mio cagnolino che sta respirando, <ride> che ridere, sensibilità ambientale, ecco questa è una carta che non era mai uscita, vi posso garantire, io leggo queste, io non l'avevo nemmeno mai vista, vi dico la verità, eppure queste carte le leggo le utilizzo spesso e qua c'è un messaggio molto importante perché sono stata veramente invitata a portare questo messaggio eh, perché ragazzi quando prima di prepararvi per la lettura angelica io faccio tutti i miei rituali o meglio le mie preghiere la mia preparazione energetica ricevo già dei messaggi da parte dell'arcangelo Michele proprio oggi mi ha parlato di questo dell'importanza di Pensare anche al mondo che contributo io do per creare un mondo migliore questo dovrebbe essere un intento da unire ai nostri sogni e obiettivi personali va bene in che modo io posso contribuire per cambiare in meglio le cose nel mondo, questo fa la differenza, questo ci fa elevare, questo ci fa innalzare e questo ci consente anche di ricevere più aiuti dal Divino, è proprio così. Allora, eh, la mia vita è uno specchio, questa è la carta di Luisei, hey. è incredibile, è incredibile ragazzi perché oggi eh, sono stati tanti messaggi da parte dell'Arcangelo Michele dove l'Arcangelo Michele invita ad essere per avere, o meglio, tutto ciò che noi vediamo fuori, ok? Può cambiare se noi cambiamo dentro, così dentro, così fuori, va bene. Poi andremo a vedere nello specifico. Allora, passione piacere, è venuto il momento di circondarci di bellezza, va bene? Scusate un secondo, mandole. Foto ad Alberto, se mi date un secondo, uh, su... Eh, volevo anche dirvi che ho aperto il canale di Telegram, va bene? È fantastico perché posso lasciare anche dei messaggi vocali ogni tanto, magari arrivano dei messaggini dell'Arcangelo Michele, un messaggio di buongiorno, eh, diciamo anche un modo molto simpatico per rimanere connessi, va bene? Eh, si chiama connessioni angeliche. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Alberto, mandiamo la foto. Caro Alberto, non so come si fa con Telegram, ci stiamo provando, ok. Probabilmente ci tasollega la graffetta. Ok. Allora, stiamo mandando la fo le foto. Queste mi sa che le metterò anche nel canale di Telegram. <ride> Proprio per dimostrarvi che le carte... È... Sono effettivamente queste però vabbè non ce ne bisogno le vedete anche mentre le strago ok vediamo un po ok te le ho mandate va bene sembra arrivando pian pianino ok bene allora Bene ragazzi, allora, passione e piacere, abbiamo parlato di cercare di fare ciò che ci dà gioia ragazzi. Allora, io sono un'anima molto particolare, voi mi conoscete da Connessione Angelica, ma quando io ero ragazza, eh, cioè più ragazza, sono giovane, lo so, però quando ero più ragazzina, che so dai 16 fino anche ai 30, ai 30 anni, io usavo andare a ballare ogni weekend perché amavo ballare. Cioè quello che mi dà, mi dava gioia, cioè mi dava un'energia, io veramente quando andavo a ballare mi sentivo viva, quando poi per, mo per un motivo o per l'altro, in realtà il motivo fondamentale è stato mh, lo svilupparsi della mia chiarossenzienza, non riuscivo più a frequentare questi luoghi, ma questo è tutto un altro discorso, il concetto è che a qualche livello, nonostante sono sempre stata una ragazza gioiosa e allegra, un po', mi sono un po' spenta perché a qualche livello non, non facevo più, non ballavo più, mi capite? Bene, io ho ascoltato gli, eh, questo messaggio, è arrivato anche la settimana scorsa, ma già da prima io stavo cioè stavo usando ballare davanti allo specchio, cantare, ringraziare a suon di tamburi, a suon di musica, perché questo mi rende viva. Diciamo che questo è anche un modo per elevare veramente le frequenze in pochi minuti. Questo cosa vuole dire? Vuole dire facciamo ciò che ci dà gioia, va bene Scusate, Lavorare va bene, pregare va bene, perdonare va bene, lavoro su di sé ma dobbiamo anche fare qualcosa che ci dà veramente gioia. Ecco che così ci connettiamo più velocemente anche con il sentimento e l'energia della gratitudine e questo ci consente anche di uscire da tutte quelle energie veramente veramente caotiche che in questo momento l'umanità sta vivendo per una situazione che sta riguardando l'intera umanità, ma non c'è bisogno di entrare troppo in quella frequenza, perché sennò no ci, eh, noi assorbiamo negativamente tutta questa energia e ci facciamo influenzare male invece il lavoro di tutti gli esseri umani consapevoli perché ripeto molte anime sono inconsapevoli ma le anime consapevoli che quello che noi siamo dentro lo creiamo fuori sanno benissimo che l'unico modo per cambiare il mondo è cambiare noi stessi questo l'hanno detto anche i più grandi illuminati ok quindi voglio dire creiamo il nostro spazio sacro, creiamo la nostra gioia, perché poi noi nell'universo iniziamo a spedire, a irradiare stelline di luce e di amore, che possono contribuire anche a cambiare in positivo gli eventi, vi rendete conto? Un mondo di persone felici può contribuire al miglioramento del pianeta, ma questo non è l'unica cosa da fare, perché gli angeli sono molto, cioè ragazzi, le carte, quando sono fatte, fatte Bene, quando sono fatte con la protezione escono giuste, cioè non fa una piega. Gli angeli ti parlano anche di contribuire per migliorare il pianeta, cioè fare anche delle azioni in questa direzione, fare anche del bene per migliorare le cose, ne parleremo dopo. Va bene? Quindi iniziamo dalla nostra energia quando tu sei felice, gli altri sono più felici, le persone che ti amano ti seguiranno le persone che non ti amano si allontaneranno benedicile, lasciale andare ma concentrati sull'amore per te stesso, perché divertirti e goderti la vita nella, nella gioia ragazzi, non sto parlando di vizie, di ego, io sto parlando di gioia, di cose che ci rendono felici, che ci fanno gioire, può essere anche fare una passeggiata nella natura va bene, cioè può essere essere scrivere un libro, può essere dipingere, può essere um, fare un video uh, per uh, di preghiera per gli altri, qualunque cosa voi facciate che vi dà gioia, va bene? Uh, le risposte sono dentro di te. Diciamo che quando tu ragazzi, io ve lo posso garantire, quando voi raggiungete le frequenze più alte, eh, riuscite a connettervi con gli angeli in una maniera più veloce, ma veramente quasi istantaneo, le risposte dell'anima arrivano così. Va bene, io posso capire che se in questo momento sei in una frequenza molto bassa, non è semplice arrivare alle frequenze angeliche. Io vorrei farvi capire che gli angeli sono gioia. Avete capito? Gli angeli sono amore. Gli angeli non sono giudizio, non sono ego. E tutto è opposto. Quindi se tu in questo momento sei in una frequenza di dolore, loro vedono il tuo dolore, loro sono vicino a te, tu però non riesci a percepirli alle volte, capisci? Salvo in, in casi di estrema necessità dove veramente accadono dei miracoli straordinari, soprattutto chi prega riesce a percepire anche nel momento del dolore la presenza angelica, però quella presenza angelica ti serve per capire che non sei solo, che non sei sola e che è venuto il momento di cambiare la frequenza perché il dolore non gioì. Allora, quando tu soffri, alle volte la sofferenza è necessaria, ci sta, però ragazzi, per carità, ci sono persone che devono toccare il fondo per poi emergere non è necessario toccare il fondo va bene? ok? Eh, dipende da voi, dipende da cosa volete dalla vita naturalmente gli angeli l'invito è quello di elevarvi, è quello di stare in silenzio, è quello di creare uno scudo di protezione, è quello di ascoltare la vostra anima, è quello che vi dice divertiti un po' te la stai prendendo troppo sul serio stai prendendo la vita troppo sul serio guarda che la vita è un lampo la vita deve essere vissuta ama il tuo corpo, ama le tue cellule prega con amore per la tua vita per la vita degli altri prega per l'umanità manda amore all'umanità non concentrarti sulla negatività tu sei degno di essere felice se il mondo in questo momento sta vivendo una situazione molto delicata questo non vuol dire che tu devi rimanere bloccato e bloccata e non devi agire nella direzione dei tuoi sogni il mondo ha bisogno di persone che portano la gioia ragazzi ricordiamoci che per non ammalarci e per avere un sistema immunitario alto dobbiamo anche essere in frequenze alte perché una persona che soffre, che soffre che a lungo termine il corpo si ammala, c'è poco da scherzare è vero o non è vero, Alberto? Eh, assolutamente, assolutamente. Prima o poi, punto arriva. Esatto, non arriviamo a questo punto. Ci vuole pace, ci vuole perdono, ci vuole guarigione. E veramente io vi consiglio di guardare i miei video, ragazzi, perché sono veramente tanti pezzettini che uniti insieme possono aiutarvi a fare chiarezza nel puzzle. Sono tanti, per il lavoro, cioè tanto il lavoro da fare su noi stessi, ma quando noi raggiungiamo la pace nel cuore, già quello è un livello straordinario. Poi lo step successivo è entrare nella gratitudine. Perché quando tu sei nella gratitudine, nella gioia, non solo guarisci te stesso, ok? O te stessa, ma tu sei veramente stai portando un contributo per cambiare il pianeta all'esterno, va bene? E in più. È più semplice ascoltare la voce di Dio che parla, ma già nella pace, già raggiungere un livello di pace, di serenità e di armonia ti consentirà di ascoltare il tuo sacro cuore, quindi invito anche alla preghiera e alla meditazione. Però vi posso garantire con amore che quando voi raggiungete dei picchi di energie, non parlo di eccitazione, io parlo di entusiasmo, quando voi provate la gioia pura, l'allegria pura, Ritornare nella pace più semplice, ok? E lì potete ascoltare la voce dell'amore che vi parla. Ok, naturalmente per imparare passo dopo passo vi consiglio un seminario. Ok, overcoming obstacles, cioè questo è venuto il momento di superare gli ostacoli, tu hai il potere per farlo, il potere di Dio in terra, anima infinita, riconnettiti con questa forza, prega di più, ama di più, amati. Amati, è eh, l'amore per te stesso e per te stessa, devi migliorare la tua immagine che hai di te stesso e di te stessa, perché se tu non ti fidi di te non riesci ad agire. Ecco perché io consiglio preghiera, ecco perché io consiglio di riprogrammare un po' la, la mente che mente, perché non è quella voce che vi fa sentire di meno, non è la vostra voce interiore, è l'ego. Quindi bisogna trascendere a qualche livello l'ego, mi state capendo? E tu hai la forza di agire per superare gli ostacoli e per molti di voi, per molte di voi che stanno pregando, che stanno meditando, che stanno facendo... Un percorso di riallineamento come per magia, dice l'Arcangelo Michele, tutto sparirà dalla tua vita. Parliamo di cose negative, di sfide che hai dovuto affrontare, di qualcosa di molto importante che è servito. Cerca di non vederlo come il mondo che ce l'ha contro di te, cerca di vederlo come un'esperienza che ti ha insegnato delle lezioni, cerca di chiedere alla tua voce interiore cosa devi imparare da questa esperienza, perdona perdona, non sto dicendo di far finta che non sia successo niente, sto dicendo di perdonare, di lasciare andare, di staccarti col passato. Il passato non esiste più. Prendi l'esperienza del tuo passato affinché tu possa manifestare nel tuo futuro eventi e circostanze migliori nella tua vita. Prendila come lezione di vita, va bene? Perché... Una volta che ti scatta quell'input dentro di te, tu agirai nella direzione giusta. Comunque l'energia ce l'hai per agire, ce l'hai per, per lasciare andare, per guarire, per emergere, per superare questa situazione, ok? Circondati di cose meravigliose. L'invito degli angeli è questo, circondati di persone belle, circondati di situazioni belle, sei solo, non hai amici, non hai amiche, alle volte questa fase di solitudine, soprattutto nel, nelle persone che stanno facendo un percorso di riallineamento, ci possono essere dei momenti, delle fasi, va bene? Perché questa è l'anima che ti sta guidando lì, ma perché? Perché sennò ascolteresti troppo fuori, quindi alle volte l'anima ti porta in una situazione di solitudine, perché tu devi capire chi sei, perché tu devi ascoltare chi sei, non quello che gli altri vogliono che tu sei, ma chi tu sei veramente. Cervordarsi cioè, di bellezza potrebbe essere anche eh, il fatto di andare nella natura, ascoltare musica classica, ascoltare eh, mentori, mentori di crescita personale e spirituale. Ok, eh, avere un cagnolino, un gattino, abbracciarlo, baciarlo, eh, ballare, danzare, la bellezza è questa ragazzi e se guardate tv guardate programmi potenzianti che vi portano gioia, che vi fanno divertire, leggete libri di crescita personale e spirituale, questa è la bellezza. Che ti aiuta, inizia a essere grato per ciò che hai, perché quello ti, eh, anziché concentrarti su 10.000 cose negative, concentrati sulle cose positive che hai e sii grato perché poi ti renderai conto che la vita non è così pessima, perché inizi a essere grato per essere vivo, per la salute perché hai il cagnolino, hai il gattino hai i genitori, o hai degli amici o hai il fidanzato, o hai il marito, o hai la moglie sii grato perché puoi mangiare ogni giorno sii grato perché il sole sorge ogni giorno, sii grato quando tu inizi a fare così il cuore si espande anima infinita, ok? Eh, quindi assolutamente questo ti consentirà veramente di entrare nella gioia e nell'amore, il potere è dentro di te, per la seconda volta gli angeli parlano di questo, tu sei, guardate, sembra una superwoman che eh, avete presente superman, questa è superwoman che sta volando, che sta conquistando il mondo, tu ce la puoi fare, sei potente, anima infinita, ti hanno solo programmato facendoti credere che sei impotente, anche in questa situazione che riguarda l'intero pianeta, se tu ascolti il fuori... Tu sei una persona che non serve a niente, non è così? Non è così anche se stai eh, attraversando delle sfide lavorative, personali, relazionali di salute, tu puoi uscirne, va bene? mantenere alte le frequenze, rinforza il sistema immunitario, sei potente, puoi aprire una nuova attività, puoi fare i tuoi corsi, puoi crescere spiritualmente, puoi affrontare qualunque situazione, hai il potere per farlo, chiedi aiuto all'Arcangelo Michele, voi non avete idea, le persone che compiono cose straordinarie, molte di queste, eh, sono anche persone che hanno una grande fede, perché all'inizio ci vuole la fede. Le persone che ottengono dei risultati non sono persone che prima hanno visto il risultato e poi hanno creduto. Alle volte possono succedere dei piccoli miracoli. In realtà prima devi credere e poi vedrai. Quindi credere, vivere, sentire, devi... devi come dire, modellare la tua nuova immagine di te stesso. Tu ce la puoi fare, anima infinita, ok? Crea il tuo santuario, dicono gli angeli, prega, medita, eh, eh, purifica la tua casa, sembra fatto apposta, ma questo lo insegniamo al seminario in connessione angelica, però è vero, perché c'è chi non lo sa fare, ragazzi. Comunque per chi non può partecipare, ragazzi, ci sono le preghiere gratuite, preghiera di protezione psichica giornaliera, processo di liberazione, preghiera di protezione della casa e degli ambienti, che sono degli strumenti super potenti che vi consentono di pregare, di creare uno spazio sacro armonico che è protetto dove, dove lavorare su voi stessi, dove meditare, dove ascoltare la guida divina. Va bene, ci vuole protezione, ci vuole questo ambiente di pace, di serenità e di gioia intorno a voi. Ridi di più guarda più film comici <ride> eh, sì, cioè usa la tua autoironia senza offendere nessuno voglio dire perché la vera ironia non è offendere gli altri la vera ironia è quando escono quelle battute divertenti che fanno ridere te stesso magari le condividi con gli altri ridi con gli amici al telefono fai una videochiamata se non vi potete incontrare di persona porta gioia nel mondo perché più porti gioia più la gioia ti torna indietro devi ridere Fa bene, ok, eh, gentilezza. Sì, gentile con te stesso. Io lo so che i tuoi obiettivi sono tanti, sono grandi, piccoli, medi. Diciamo che se i tuoi obiettivi sono un po' più grandi, magari. Quelli piccoli riesci a raggiungerli prima, va bene. Eh, gentile con te stesso significa non devi essere così severo, non è che ti devi imporre, eh, cioè non, ti de non devi essere, come dire, parlarti male. Ecco, una cosa che dice l'Arcangelo Michele è quando ti guardi allo specchio, anche se fisicamente non sei come vorresti essere, magari hai qualche chilo in più, magari c'è qualche difetto provvisorio, eh, lo so che è difficile all'inizio, ma iniziamo ad andare. Ah, amore, ragazzi, voi non ci crederete. Sto lavorando tantissimo sulla riprogrammazione, ma quando tu inizi a vibrare nella frequenza della gioia, quando eh, guardi te stesso allo specchio, vedi una persona potente. Quando invece sei demotivato, de potente è il nome dell'amore intendo, non dell'ego. Eh, quando sei giù di morale, eh, vedi tutti i difetti, ti senti, ti senti male, ok? Eh, e quindi ha ah, a che vedere anche con l'immagine, più tu sali nella frequenza, più tu mandi amore all'immagine che allo specchio, anche le tue cellule reagiscono meglio, sorridono, eh, quindi eh, voglio dire, noi siamo composti da, da miliardi di cellule, ogni singola cellula è un corpo a, a sé, no? noi siamo composti da miliardi di, di esserini che fanno parte di noi, no? E quindi è come che noi siamo Dio per le nostre cellule, quindi cerchiamo di parlarci con amore, di mandare benedizione al nostro corpo. Se abbiamo sbagliato qualcosa, perdoniamoci. Di, eh, quando facciamo qualcosa di buono, non diamo per scontato, diamoci una pacca sulla spalla e dire grazie, sei straordinario, veramente hai fatto cose grandissime. Parliamoci con un linguaggio amorevole e gentile. Basta eh, sentire perché poi il discorso è. Pensieri diventano cose associate a emozioni. Se io mi guardo allo specchio e dico una frase negativa e in più c'è un'emozione negativa, noi ci stiamo distruggendo. La legge dell'attrazione non è una cavolata, è una legge universale, poi c'è chi la chiama legge vibrazionale, legge della risonanza, cioè, tutti cercano di dare un nuovo, un nuovo nome a questa legge, ma è una legge universale, c'è poco da fare, funziona, il concetto è come la voglio far funzionare, devo anche diventare un po' consapevole. Siamo fatti di acqua, ci sono degli studi sull'acqua, Marasa Uemoto ha fatto degli studi, il nostro corpo è composto 80% di acqua. Se tu a delle cellule molecolari di acqua vai a dare informazioni distruttive e negative, l'acqua impazzisce, vai a, cioè, vai a vedere l'immagine dell'acqua al telescopio, queste fanno delle forme bruttissime. Quando tu mandi amore all'acqua, quest'acqua inizia a prendere forme straordinarie. Andate su YouTube, andate su internet guardate Marasau e questo è uno studio potente questo vi serve un po per, eh, per capire il potere che noi abbiamo sul nostro corpo sulla nostra mente e sulle nostre emozioni usiamo un linguaggio amorevole e gentile non solo nei confronti del nostro ma anche nei confronti delle altre persone Gesù diceva benedici chi ti maledice e manda amore, luce, pace, perdono e guarigione, e prima o poi le magie accadranno, ok, sensibilità ambientale, scusami Alberto mi sto dilungando quasi fatto, eh, allora, sensibilità ambientale cosa significa? Significa che essere umano è venuto il momento che tu prendi le tue responsabilità, molti, le, molte persone che mi seguono, che mi seguiranno, che mi hanno già seguito in passato, molti di loro sono operatori di luce, voi siete operatori della luce, voi avete la responsabilità a qualche livello tutti ce l'abbiamo, anche chi dice, boh io non so cosa voglia dire, operatore di luce, ok, essere umano tu sei responsabile di tutto ciò che fai, ok? Cosa voglio dire, care anime infinite, faccio il maestro di scuola, ok? cerco di fare il mio lavoro per amore, non per lo stipendio, cerco di portare un contributo per l'umanità, cerco di dare il meglio per insegnare a quei bambini, cerco di, eh, di prendermi cura dell'ambiente, se vedo un cagnolino abbandonato non lo lascio per strada, lo porto a casa e gli trovo una famiglia, l'ho fatto per ben due volte ragazzi, ho trovato una volta tre cuccioli, un'altra volta due abbandonati in campagna che morivano di fame, i miei genitori perché non li volevano, avevo già due cani, però mi sono presa cura di loro fino a quando hanno trovato loro una famiglia. Facciamo qualcosa per cambiare le cose sul pianeta, se abbiamo un amico che sta male, a meno che questa persona proprio non ne vuole uscire, lì non possiamo fare niente, però possiamo pregare, benedire, eventualmente mandare luce, amore, chi conosce la guarigione a distanza può lavorare con le frequenze, insomma possiamo fare tanto per gli altri, va bene? E qua sì, gli angeli parlano di... Ha a che vedere con l'ambiente, con la terra, dobbiamo lavorare per la manifestazione della nuova terra, cerchiamo di non inquinare, cerchiamo di fare qualcosa per cambiare le cose, eh, cerchiamo, io ve lo dico con amore, di sensibilizzarci agli animali, perché io sento molte persone che dicono io amo gli animali, magari hanno anche dieci gatti, tre cani, cosa, cosa date da mangiare agli animali? cosa date da mangiare ai vostri animali? Con, non posso pretendere che tutte le persone eh, debbano diventare vegane in un colpo, ma cercate di studiare il perché molte persone diventano vegane, ok? Il veganismo non è una religione, ragazzi. C'è gente che strumentalizza il veganesimo per raggiungere le persone non è così è un livello di coscienza che si raggiunge va bene senza giudicare perché perché il vegano si è sensibilizzato agli animali studiate un mondo migliore un mondo nuovo diciamo che eh, accoglierà coloro che raggiungeranno un livello di coscienza di amore, va bene, di compassione, ok? Quindi qua non c'è giudizio né da parte mia, però è giusto che io porto questo messaggio, perché cambiare le cose nel mondo, noi siamo, noi, no, allora, noi siamo quello che mangiamo, noi siamo quello che pensiamo, noi siamo quello che sentiamo all'infinito, la domanda che ti devi porre: lo so che molti di voi in questo momento sentono resistenza perché io le sento in anticipo. Io vi prego, io non giudico voi, non giudicatene, ascoltate solo il messaggio dell'arcangelo Michele. Perché quando lui tanti anni fa diede a me questi messaggi, io non ero pronta, ho anche reagito con violenza, non con rabbia, ma no, no, no. e poi invece quando ho ascoltato la voce del mio cuore, ho preso consapevolezza che questo era vero, ho ascoltato la voce di Dio, io non riuscivo a fare questo, ho chiesto aiuto agli angeli, all'arcangelo Michele e ho detto ti prego io non ce la faccio, dammi una mano, non riesco, non riesco a non mangiare gli animali, cosa devo fare? E sono stata guidata, in realtà in un seminario di guarigione con le nuove frequenze io ho smesso di mangiare la carne di botto, ho ricevuto una guarigione istantanea, però poi il passaggio dalla dal pesce al formaggio, quella è stata una cosa graduale che ho ricevuto anche grazie all'aiuto della preghiera, quando mandi intenzioni pure di amore, quando tu vuoi il nome dell'amore, l'intero universo si scatena per aiutarti, perché tu per creare un mondo migliore, Fai qualcosa per migliorare le cose, va bene? Se non sei pronto, se non sei pronta, accogli questo messaggio, poniti le domande giuste e vedrai che nel momento giusto, quando sarai pronto, quando sarai pronta, le risposte arriveranno. Vi prometto che chiudo, <ride> però voglio dire un'altra cosa. Ho avuto una cliente con un serio problema di salute, e io ho detto a questa persona, e sinceramente sono guidata anche nel ricontattarla per spiegare ulteriormente, per darle semplicemente delle informazioni. Ma sai che alle volte alcune malattie si manifestano anche perché noi mangiamo dei cibi sbagliati, ok, non lo dice Rossella di connessione angelica, ci sono degli studi, vai a fare ricerca. Perché la tua guarigione ci vuole la mente riprogrammata, un'emozione forte associata ai nuovi pensieri, ma ci vuole anche l'alimentazione, va bene? Perché noi non siamo solo anima, siamo anima, spirito, siamo emozioni, pensieri, ma siamo anche cellule, va bene? Ok, io spero di aver portato il messaggio che oggi l'Arcangelo Michele mi aveva già dato in anticipo durante la mia corsetta pomeridiana. E come, eh, guardate, non ho altro da aggiungere: il mondo è uno specchio così dentro, così fuori. Più persone raggiungeranno un livello di allineamento all'amore, e più le cose cambieranno nel nostro pianeta, anche se noi, dal di fuori, ci sembra che tutto stia crollando. Eh sì, in un certo senso è così, anima infinite: l'ego sta crollando. Ok, bene, eh, Alberto, caro, tocca a te. Eh, beh, ci sono fuori veramente tanti studi, la cioè, lettura è incredibile, tra l'altro la settimana prossima ci sono due bei campi astrologici che ci portano proprio da fine gennaio, inizio febbraio, e quindi ci sono proprio delle energie nuove, sempre di più. Beh, allora, un brevissimo accenno al finale, che come al solito è piuttosto scomplettante, la mia vita è un specchio. Assolutamente. In cui in più di uno spiegava che ogni sintomo fisico da più piccolo al più grande è indicato una credenza limitante e l'ha spiegato benissimo con delle tabelle molto specifiche in cui diceva anche come sostituire a proprio le credenze e poi eh, eh, spiegava anche come fare il lavoro allo specchio perché, giustamente, diceva su sì, una macchina di sì, fare un il sorriso in posta di affermazioni positive assolutamente: cosa eh, eh, dire? Se tu passi tempo con un dialogo interno che è costantemente di eh, auto esatto. di ma abbastanza, eh, comincia a scrivere, a eh, di dire ma tante volte, tante volte, perché questo dialogo è incessante, quindi... Ripetizione. Quando... Continuamente, continuamente. E naturalmente la vita è una che eh, a seconda di quello che non va nella tua vita eh, guardati sempre dentro. E non va nel lavoro, non va nelle relazioni. Credi in contatto? Per ora su di te, fai chiarezza. Torniamo al principio. E, come hai detto bene, questa carta c'era anche la, la volta scorsa. Non a caso, figliolenti, sì, sì. piacere. A te la cura, con questo pezzo. Allora, intanto, un aneddoto che l'altra volta mi sono dimenticato di dire perché, giustamente, eh, non, non si può dire tutto in pochi minuti. E, qui c'è dell'elemento, mm. c'è del fuoco. Nella descrizione anche nella foto, ma c'è sì. anche della terra perché si vede in mente che è il gusto, gusto per la vita, per il mangiare, per le esperienze. Per esempio, nella medicina cinese è molto collegato all'elemento terra e ai piani misti a pancreas, che sono proprio collegati a, a partire dei pensieri, proprio per trovare piacere nel presente. E questo piacere, purtroppo, delle si risolve quando a qualche livello ci sono tutti i costi che tutto ed è molto brutto perché eh, si continuano a ripercorrere queste cose in un secondo del presente. Questo è un invito, a partire dai pensieri, e cercare veramente di fare le cose con piacere. Certo. Con no, le cose, c'è quella positiva, mentale, fisica anche, che ti consente di vivere tutte le cose con brio, ripeto, a partire le cose più banali, però di metterci poi qualcosa di più, perché sennò si rischia veramente di cadere nell nonia della Sì successiva parla di, e anche questa sicuramente l'abbiamo già pescata, eh, di prendere rifugio. Eh, le risposte sono dentro, è una carta che ricorda tantissimo l'eremita dei di perché c'è questa figura che va avanti con questa corda di lanterna, no? E, e quindi naturalmente il fatto di, di prendere rifugio dentro di sé piuttosto che in un luogo è estremamente attuale, in questo momento e ci ricorda ancora una volta che le risposte sono sempre dentro quindi prima di affacciarti all'esterno guarda sempre dentro, lavora su te e possibilmente se ti la se vuoi perché poi è chiaro che la condizione no, è la cosa che, che porta a maggiore arricchimento eh, parla con le persone di questa cosa a no? raggiungi eh, partecipi di altri delle cose scoperte no? di quello che pensi, di, di quello che fai eh, e giustamente insomma cioè, c'è cioè, un cioè, paesaggio invernale perché dall'altra parte adesso insomma siamo in inverno ci sono ancora delle temperature talvolta massime. c'è eh, casa carta successiva in questa invece credo che non l'abbiamo mai pescata bellissimo ma, superare gli ostacoli c'è cioè questo masso che sembra enorme ma la figura è sopra al masso e ogni scalina dice tu puoi superare qualsiasi cosa e ancora una volta ricordo che overcome è uno dei tanti verbi composti che ci sono diciamo, in inglese e eh, ti dà proprio l'idea di andare oltre in qualcosa, no? Cioè, qual, è, qual, è, qual è il tavolo? Qual è la paura, qual è la sfida? Ma in coltre supera, no? è come un problema di matematica, quanto porta più, no? eh, Cioè, mm. Bentà superarle queste cose, se no si continua a rimanere, a prescindere che sia una paura da bambini, è piuttosto che un. Sì. di autoflaggezzarsi quando comunque pensare al fatto di cercare eh, di essere più flessibili. più veramente, no? Non cercare di essere più fessibili, Però no? mm -hmm. no, la di, di la lasciare andare anche un po' il controllo, no? Sì, assolutamente. Questo è un altro caso di acqua, ma anche di terra, se vogliamo, mm -hmm. No, no, io mi arrendo, ma mi arrendo alla mia dignità interna, quindi, voglio dire, sono ben supportato. Assolutamente. E noi non parliamo di Michele, voglio dire, che non è che sia esattamente una unità da poco. Esatto. Cioè, vita, tantissime volte, anche nei casi disperati, lui interviene sempre, si viene, come dire, interpellato, no? Quindi, certo. C'è cioè, quell'unità, voce, quell voce no, di professione, di tutto, e lui arriva proprio cioè, un fulmine, no? istantaneamente, quindi non ce n'è bisogno di attendere. Carta successiva è la carta di potere, e, e anche questa è una carta molto potente perché c'è del rosso sullo sfondo, quindi questa è una carta sicuramente più grande del radicamento, no? quindi la carta della radice piuttosto che dipressione. E, e, e si parla di radiante, Anche l'altra volta avevamo pescato una carta sinistra la prima, se non ero un fare, parlava di una bianca, Esatto. No? glorioso, potente. Cioè, sono agenti potentissimi questi. Cioè, anche quando, quando diciamo queste evidenti affermativi positivi, cioè facciamole anche grosse, tra no? ma io sono bravo, sì, io, me... ah, io sono bravo, io mi sono forte. Esatto sono una parte di Dio, cioè queste cose si deve imprimere nell'incontro in modo tale che si arriva a, a, a percepirle come bere e poi si raggiungono gli effetti, si agisce, no? Cioè questa carta qua, eh, cioè come dicevi tu, no? Questa persona soprattutto di supereroi. <ride> sì, scuola, esatto. No? Eh, eh, tante volte si dicono questi film, al cinema no? di supereroi che sembra che siano distantissimi dalla nostra realtà. Ma ah, è assolutamente vero, a parte che, se posso fare un, un breve inciso, per me ci sono un supereroe, può essere il medico, piuttosto che eh, tutte quelle persone comunque che aiutano, che danno una mano, chi fa volontariato, chi eh, eh, recupera gli animali abbandonati, come dicevi prima, cioè, ragazzo mio io per me i più grandi supereroi te lo posso garantire cioè questo è il mio sentire assolutamente quelli che hai citato tu ma un grande supereroe è anche colui che insegna agli altri come cambiare il proprio stato energetico perché se tutta l'umanità cambiasse il proprio livello energetico cambierebbero le cose nel pianeta quindi voglio dire chi sta lavorando per aiutare gli altri in questo senso eh, chi lavora per l'amore, chi sta portando un contributo in qualsiasi settore, in qualsiasi livello per cambiare, eh, per migliorare la vita delle persone, io credo che questi sono dei, delle persone straordinarie, io la sento così, scusa se ti ho interrotto, no. <ride> però veramente. Io eh. Su questa carta è proseguo, allora potere per me è amore, perché potere è un... Mm. Una parola che può anche essere tranchiesa, no? Perché uno pensa al potere, in potere personale amore personale, potere spirituale, amore spirituale. Assolutamente. E, e, e no, questa cosa è fatto bene a fare quella precisazione lì perché per esempio che per, qualcuno non ricordo chi, secondo il un operatore di luce, scriveva i su Facebook che ci sono tra gli operatori di luce, mm -hmm. le persone che sono delle trasformatori energetici. Quindi, eh, aiutare le persone a cambiare il fatto. Cioè, è una cosa potentissima ragazzi, eh? perché poi è, è un punto di non ritorno cioè, e soprattutto in questa fase: noi siamo portati a fare dei cambiamenti perché se no rimaniamo lì e ed è dura rimanere lì eh? perché il mondo non è che ci aspetta, il mondo va avanti, non dobbiamo fare dei cambiamenti assolutamente. Adesso. E la carta successiva, ancora una volta, ricapisce questo concetto di santuario di nuovo protetto. Io sono stato dolcemente e aspetta che vedo. Ah, amorevolmente, esatto. E anche questa è una carta di acqua, comunque, una carta, cioè questa sorta di corbice che quindi riforma molto presso solare, ma anche secondo chakra, in realtà no, la pancia. La pancia è il santuario, perché ci parla tanto del cuore è verissimo, ma anche la pancia, se noi lasciamo dalla pancia, cioè l'istinto, l'istinto dei momenti, cioè se tu sei collegato, tu puoi prendere delle decisioni da un momento all'altro. Esatto di te per pianificare, perché tu sei collegato da Mirza, prima parlavamo di Mirza no, ma no, dicevo, cioè, da Mirza è una roba di una potenza incredibile, quindi se tu sei veramente collegato, sei nella gioia, poi veramente eh, appunto con istinto, eh, c'è cioè, proprio collegarti al tuo genio interiore, no? c'è cioè, tantissimi scrittori. Eh, ha avuto questo potenziale, poi purtroppo chiaramente sappiamo benissimo la storia che ci sono stati magari scrittori più tristi di altri, ecco perché non erano tutti gioiosi, però tutti hanno dato un grandissimo contributo collegandosi alla, alla propria creatività. Quindi questo è un richiamo assolutamente pubblicissimo. anche qui, però, c'è la protezione perché il santuario, ok, è scontato, è però un santuario e, e, e accertati sembra comunque di essere la protezione, adottare, sei, eh, non, non, in modo tale che Non puliamo attacchi e, e tu sei sicuro di ascoltare la voce giusta. Propo no, delle volte le energie quelle tagliate, chiamiamole, quelle inferiori, cercano di fragarvi, di creare confusione, no? E noi non, non dobbiamo cadere in questo stranello naturalmente. Perché in qualsiasi momento se ci colleghiamo sappiamo cosa fare. Però dobbiamo essere onesti intellettualmente e fare i processi appunto di guarigione, di liberazione, eccetera, eccetera. Perché c'è poco da fare, purtroppo delle forze avverse e non dormono mai, no? Quindi questi, questi procedimenti vanno fatti tutti i giorni, è come lavarsi, non è che un giorno da E quindi, La carta successiva parla di vivere, ecco, ci viene da ridere, scusa del di parole, perché proprio oggi devo dire che personalmente è giornata insomma di grandi in ritate, ho rivisto un film che non vedevo una vita particolarmente piacevole, fammi aneddoti, insomma mm. è molto importante. È chiaro che se la risata ovviamente non riguarda umiliare le persone, battute, diciamo, che vanno oltre i confine, è sempre ben accetta, è anche qualcosa che distrugge l'ego, che ti porta nel presente, ti porta a autonomia, ti consente di Tira fuori comunque la leadership perché raccontare una barzelletta, fare una battuta comunque eh, ti consente di eh, parlare con le persone, no? Di tirare fuori la tua parte più gioiosa, il bambino. Cioè i bambini quante volte ridono, no? Ma giocano, magari si arrabbiano per secondi, poi non ci pensano più. Esatto. Parliamo, impariamo, di overgradata di cui io parlo ogni tanto, ci sono delle zone di guerra e bisogno di ridere, ce n'è alla grande, eh? quasi, quasi ogni via c'è un club di yoga della risata, eh. in cui si ride ma incondizionatamente in realtà, cioè si, si, come c'è l'amore in condizionato, c'è cioè, sulla risata in cioè non è che rido solo quando, ne eh, so, un amico o uno racconta una battuta, no, rido solo rido, è un busco da esercitare, legato alla pancia, anche questo tantissimo. Sì. Successiva gentilezza cioè, ancora una volta, ma, ma quanto è potente questa roba? Quanto è potente la gentilezza? Cioè, non ricordo se i o Mozart dicevano: guardate, che cambierà il mondo questa roba qua. Mm. Cioè, non sottopaltatela, è poesia cioè, pura, perché a prescindere da quello che tu fai, quello che dici, cioè, è fondamentale il modo, perché se tu se tu in approccio. Eh, cambia tutto, cioè, magari hai ragione, posso non fare il porto, appesantirci le cose, cioè mm. soprattutto tutto quanto si e si sta diventando una persona molto sensibile, è molto importante come si dicono le cose, come, come ci magari delle amicizie di cercare di lavorare proprio su di sé, tanto perdono, sulla gratitudine, veramente questa cosa è, la, la sento molto, molto attuale and yeah. infinamento mm. veramente pazzesco, elettromagnetico che si aggiunge a, a quello che si è auto, a quello acustico, eccetera. Esatto. Però no, benissimo che possiamo fare tutti i vari processi di separazione, eccetera, poi ci sono delle pietre che sono poverissime, esatto. che sono e, e poi c'è la natura, voglio dire, cioè, qualcosa che è potente, quindi se uno si scegliere. Mi dici il nome della pietra? Shungite? Io la metto nel cellulare, ragazzi, eh essendo così sensibile fatto, al cambiato. magnetismo. Ok, shungite. Mm -hmm. ok. E, quindi chiaramente adesso allora è un tema anche quello dei smartphone, quello che verrà portato avanti sempre di più, perché ci sono degli obiettivi proprio a livello muncale, che sono che ovviamente eliminare la fame, cioè certo. il. Dare... Eh, no, salute per tutti, lavoro per tutti, ma uno degli obiettivi è anche quello di far sì che ci sia sempre più spazio verde. Cioè cosa è successo durante questi vari lockdown? Un sacco di animali si sono ripresi nei loro spazi, è stata una cosa veramente commovente, e è stato poi sempre di più il tema appunto di quanto l'economia si sia collegata all'ecologia e di quanto bisogna tutte piante. Anche prima sentivo, ho messo un attimo su un programma, va bene, non voglio fare pubblicità in più, e c'era un tizio che conosco benissimo, grandissimo esperto di piante, ci ha parlato di 5-10 minuti di piante, mm. io mi incantato, perché poi parlava dei colori. E allora, per esempio, ho detto che ci sono delle piante in Indaco, Indaco collegato all'India, poi Indaco dopo Indaco, ovviamente. Assolutamente. Cultura, quindi, incredibile quanto le piante, con i loro colori, con i loro processi interni, e poi tu giustamente parlavi anche di e Motos, non, non ricordo se è stato lui che aveva fatto quell'esperimento famoso sulle piante. Non lo so, sulle piante, lui l'ha fatto sull'acqua, sulle molecole dell'acqua. Eh sì, perché ce n'era stato uno molto famoso anche sulle piante, in cui praticamente, eh, vabbè, che al di là del discorso di parlare bene, no, di trattare bene, di graziare, eccetera, ma c'era uno che aveva finto di attaccare una pianta, di tagliare. La, la, la pianta si è spaventata. ha percepito l'attacco? Perché? Cioè, siamo ok? Siamo tutti connessi, c'è poco da fare. E eh, quindi, cavolo, questa cosa è, è fondamentale, cioè noi dobbiamo, dobbiamo riprendere per tornare ai ritmi primordiali. no? Quindi, Anche diciamo, perché ma... caro Alberto ci dobbiamo rendere conto che la madre terra è un essere vivente, eh, eh, io sento di dire questo con amore, l'ho già detto in un video che ho fatto sul coronavirus, chi vogliamo essere noi per la madre terra, degli alleati eh, e vivere in comunione di intenti con lei e con tutte le sue creature di amore, compresi gli animali, le piante, gli alberi e così via, o vogliamo essere i parassiti della terra? Perché lo siamo, lo siamo, le persone che dormono, che ancora non, prendono, non hanno preso consapevolezza di come si muove l'energia, i pensieri, le parole, le azioni, eh, di, di tante cose in tantissimi livelli, se noi siamo parassiti della terra, guarda un po', il, quello che sta accadendo adesso col coronavirus il coronavirus attacca l'essere umano E cosa stiamo facendo noi per la terra è uno specchio io credo che questa carta dello specchio eh, sia uscita a pennello per farci capire chi voglio essere io no? è vero o non è vero? sì, sì, assolutamente spazio, libertà sì, no, ma infatti è incredibile perché veramente, ma poi per esempio tornando brevemente poi concludo anche di questo certo il meccanismo, eh, cioè effettivamente eh, siccome anche la digestione, no, gli aspetti legati al cibo sono collegati comunque a mente, alle emozioni, ci sono persone anche sempre più intolleranti ai glutine, a un sacco di cose, quindi mh, in qualsiasi ambito bisogna cercare sempre di più di stare attenti alle esigenze, quindi basta, basta ragionamenti no, da catena di montaggi industriali, grandi numeri, in no, nome del conflitto, fregarsi a qualsiasi cosa. E eh, sono occhio di tutti, ormai le persone lo sanno, ci sono pubblicità ovunque, ci sono persone che fanno i flash mob in piazza, si possono fare le petizioni online, quindi uno dovrebbe considerare una testa per non vedere la cosa, ok? comunque è eh, un che, che molto distanza. Io credo, Alberto, che se ognuno di noi, nel nostro piccolo, ognuno di noi facesse qualcosa anche di piccolo sì. per poter contribuire a rendere questo posto un mondo migliore, io credo che le cose cambierebbero molto più velocemente. Sta accadendo, sta accadendo, sì. è e sicuro. È ciascuno, ciascuno deve proprio fare la propria parte assolutamente che bello, grazie Alberto caro grazie per questa lettura diciamo è durata un bel po' ma è valida per due eh, settimane quindi veramente io e Alberto vi salutiamo vi ricordiamo del webinar di sabato e domenica prossimo pensateci, valutate perché sarà un'esperienza meravigliosa di amore, di luce di pace, di guarigione e di riallineamento eh, ricordo che mi occupo di sessioni private di coaching con logo ceiling per eliminare blocchi, paure, sistemi di credenze per riprogrammare la mente inconscia in allineamento dei nostri sogni e obiettivi personali e dell'anima diciamo che io voglio parlare di questo in due minuti molti di voi hanno lavorato con me per eliminare i blocchi e le paure hanno avuto risultati straordinari vi prego di darmi le vostre testimonianze a livee infinite, però non basta, perché se, se da una parte noi andiamo a eliminare una cosa, dobbiamo poi sostituirla, dobbiamo dare alla nostra mente nuovi programmi, dobbiamo allenarci spiritualmente, va bene, a, a vibrare, ad essere, quello che vogliamo essere, quindi non dobbiamo recitare, non è che, vi, vi spiego, voi pole, potete volere eh, delle cose anche nobili va bene quindi voler raggiungere qualsiasi tipo di risultato non c'è giudizio ma se nel vostro inconscio ci sono blocchi resistenze credenze eh, a qualche livello voi vi, vi autosabotate. quindi con logo ceiling voi eliminate le cose distorte tra virgolette, e andate a integrare nuove informazioni noi siamo nel, nel piano mentale noi siamo questa cosa la nostra mente deve essere riprogrammata proprio come un pc mettiamo dei programmi funzionali, va bene? Eh, e poi tutto si allinea mente, emozioni, anima e azione e poi tutto si può manifestare più velocemente nella vostra realtà. Eh, prendete in considerazione di fare questo grande lavoro di riallineamento, ok? Eh, ci occupiamo anche di sessioni di guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce. Vi ricordo che il prossimo fine mese, se non sbaglio il 28. Scusate, il 27 e il 28 febbraio ci sarà il webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce, va bene? Ehm, bene, io vi saluto, vi aspetto numerosi al webinar, anche perché più di tanti non vi posso accettare, eh, visto che è un lavoro da, da, su Skype, ehm, comunque accetto le anime pronte per questo grande lavoro di amore. Io vi abbraccio, vi saluto, ciao Alberto, ci ciao, sentiamo ciao. presto! Un bacione enorme, ciao ragazzi, ciao ciao!